Benvenuti in questa serie sul Geditivo Sassone. Se state guardando i tutorial in un'altra stagione, scusate l'ambientazione un po' natalizia. Diciamo che serve a farvi digerire meglio un argomento che per noi italiani è un po' ostico. Se confondete il genitivo sassone con il complemento di specificazione, ovvero se avete l'irresistibile tentazione di utilizzare il genitivo sassone ogni volta che incontrate la preposizione di o del, della, degli o delle, vi consiglio davvero di guardare questa serie fino in fondo. Allora, il genitivo sassone è usato per descrivere un rapporto di proprietà fra un essere umano, o magari anche un animale, e una cosa. Diciamo che è eh, un reperto archeologico di un antico caso genitivo. Questa è la frase classica. Nella frase classica eh, la preposizione di diventa la s del genitivo sassone, come si vede qua, no? Mentre invece i due, gli altri due elementi, chi possiede, cioè John e la cosa posseduta, si scambiano di posizione. Di norma l'articolo determinativo davanti a il libro sparisce, come vedete, nel secondo elemento. Ma non si può dire che gli articoli spariscano sempre. Ecco, in questo caso la vecchietta è chi possiede. La vecchietta, l'articolo è elemento costitutivo del primo elemento, quindi rimane. Invece sparisce l'articolo che è davanti a Autorossa. Davanti all'oggetto posseduto l'articolo sparisce sempre. Cosa succede se chi possiede finisce già con una S? Per esempio, voi sapete che nel plurale ehm, c'è la S eh, che serve appunto per costruire il plurale. Allora, in questo caso non occorre aggiungere una S, basta mettere l'apostrofo alla fine della parola. Notare che comunque l'articolo determinativo sparisce davanti a My Parents perché Mai, è un, un aggettivo possessivo e non vuole mai l'articolo possessivo. Ma questo è solo l'inizio: in alcune espressioni fisse il genitivo sassone può indicare il destinatario, per esempio children's books vuol dire libri per bambini, ladies wear, abbigliamento da donna, anche se a dire il vero ogni tanto si dimenticano di metterlo anche gli inglesi l'apostrofo.